Eccoci qua per una nuova diretta sull'ordine dei lavori. Intanto sull'ordine dei lavori sto andando ad Albano per ascoltare Matteo che oggi gira nel Lazio. Questa mattina avevamo insomma, un po' da fare nel Dipartimento di Economia alcuni dati di cui poi vi parlo e eh, domani sarò a, a Porto Sant'Elpidio alla festa della Lega nelle Marche alle 18. Oggi ad Albano sono, sono sulla Nettunense quindi ci arrivo in 40 minuti eh, Matteo è atteso oggi per le 15.30, domani sarò a Porto Sant'Elpidio alle 18, poi alle 19 arriva Matteo purtroppo dopo devo andarmene perché devo ritornare immediatamente su Roma, eh, dopodiché eh, i prossimi appuntamenti saranno a Siena per eh, sostenere il nostro, un nostro candidato alle regionali che è Luca Fantuzzi che è anche un, un membro diciamo così, della, della, della community, uno dei miei lettori e forse anche idealmente se avesse potuto elettori, ma io non ero nel suo collegio, eh, poi dopo Siena eh, sarò, mi dicono, alla Spezia, poi sarò a Genova, un in, in incontro con Raffaele Volpi, Andrea Benveduti, poi dopo Genova sarò a Bimercate in Lombardia dove Dicono, poi via via vi aggiornerò con le locandine sul canale Telegram. Queste informazioni preferisco darvele sul canale Telegram, dove non c'è tutto il, il rumore fatto da quelle persone così, che vengono a polemizzare, insomma è una, è una linea di comunicazione unilaterale che tutto sommato è più semplice da gestire sia per me che la scrivo che per voi perché la leggete quando si tratta di queste informazioni. Quindi sarò come vi dicevo a La Spezia, Genova a ah, Vimercate, eh. poi sarò a Pistoia, poi sarò a Viareggio, poi sarò a Paenza, Imola Numana, ma non dimentichiamo che prima di essere a Siena e quindi il 3 settembre sarò anche a Foggia, eh, Lucera e Cerignola. Oh naturalmente insomma, niente in confronto a quello che fa Matteo ma comunque il tentativo di andare ad affermare delle idee e di contribuire a portare avanti le battaglie del nostro partito che poi sono sostanzialmente le battaglie di un minimo di buonsenso Qui eh, Quindi le località menzionate sono queste, può essere che se ne aggiunga qualcuna, può essere che se ne sottragga qualcuna, io vorrei anche chiudere la campagna elettorale eh, se sarà possibile, insomma io mi sono offerto, poi naturalmente uno si offre poi dopo eh, nella Marsica, anche perché vorrei passare il silenzio elettorale nel silenzio, cioè in montagna, perché la comunicazione non decida di mandarmi in qualche trasmissione televisiva e allora ovviamente sarò lieto di eh, rinunciare al silenzio a favore delle chiacchiere però insomma, siccome tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile se per eh, 48 ore sto sopra i mille metri credo che nessuno se ne accorga tranne probabilmente il mio fegato e i miei polmuti. Quindi, eh, quindi le cose stanno così, siamo, siamo in campagna elettorale nel bene e nel male, eh, nel bene perché è sempre emozionante incontrarvi, sapere da voi quali sono i problemi che vi affliggono, quelli che, quelli che voi percepite, perché magari noi abbiamo una percezione che va allineata con la realtà, anche per un fatto affettivo, le tante persone che nel corso di dieci anni di peregrinazioni per l'Italia, allora non in un contesto politico ma in un contesto di, di dibattito scientifico, di dibattito sociale, insomma, eh, ho conosciuto, mi, mi, mi fa piacere di vederle. Naturalmente il tempo è sempre molto poco, quindi per esempio domani eh, a Porto Sant'Elpidio io quando smetto di parlare scappo, cercherò di arrivare prima per cambiare parole con i tanti amici che ho nelle Marche, che sono anche la regione dove è nata, dove è nata mia madre e, e dove quindi ho parenti, affetti e tutto quello che si, si può avere nei luoghi della propria infanzia. Però tutto tranne il tempo, il tempo è poco e poco per tutti. Allora in campagna elettorale c'è questo aspetto di, di, di, di, di come dire, conoscenza e di approfondimento dei problemi elettori c'è anche un aspetto che non è banale, che è quello di eh, concentrare le proprie idee in messaggi che devono essere eh, chiari, eh, senza essere semplicistici, che devono essere coerenti, quindi bisogna vedere, insomma servono le campagne elettorali anche, anche a noi a capire che cosa vogliamo, che Italia abbiamo in mente, nel momento in cui si deve comunicare qualcosa in qualche modo ci se ne appropria veramente. Eh, diceva Leonardo che non fa scienza senza lo ritenerla avere inteso. Sì, però il, il, il, il ricordarsi, il trattenere nella propria mente le cose che si sono capite è un pezzo. Un altro pezzo molto importante che è poi quello per cui il modello universitario è stato il modello di sviluppo della conoscenza nel mondo occidentale, che alla fine ha prevalso sul fronte della sfida tecnologica da due o tre secoli a questa parte, è che in realtà uno le cose le capisce quando riesce a spiegarle, che è l'esperienza che capita a molti di voi che quando mi ascoltano capiscono o pensano di aver capito che cosa c'è che non va quando si trovano di fronte il piddino di turno e provano a spiegarglielo non ci riescono e si sentono frustrati. Purtroppo l'insegnamento è una parte fondamentale della ricerca perché è quando si cerca di comunicare le cose che ci si rende conto se le si è assimilate abbastanza, se le si è veramente capite e in questo senso la campagna elettorale è molto importante. Il lato negativo, perché non esiste nulla che non abbia anche un lato negativo, il dato negativo è che naturalmente durante la campagna elettorale siamo dispersi ai quattro angoli dell'universo e quindi mancano le occasioni di confronto interno perché poi le occasioni di confronto vere sono quelle a quattro occhi intorno a un tavolo in cui, in cui, in cui si comunica veramente. Perché sì, mandare un'email, mandare una chat è una cosa di un certo tipo, eh, va bene per comunicarsi delle informazioni tecniche, va bene per darsi delle informazioni di servizio, però guardarsi negli occhi è un metodo antico, ma sempre molto efficace quando si tratta veramente di capire, eh, di distillare diciamo, una volontà comune, tutto questo, tutto questo esiste, è un, pezzo, è un pezzo del lavoro politico, ma lavoro politico in, a qualsiasi livello, anche, anche, anche in famiglia. Ieri in risposta al, alla mia diretta uno di voi ha, ha fatto su Twitter un thread bellissimo che vorrei poter valorizzare in qualche modo in cui utilizzando la metafora di, diciamo, <ride> dicevo, No, faceva una cosa del tipo prova a tornare a casa e a dire a tua moglie adesso si fa così perché qui comando io che è un pochino quello che voi ci dite di fare peraltro essendo in minoranza come ogni marito è rispetto alla propria moglie eh, al governo <ride> e vedi che sveglie che prendi ecco bisogna avere un po di, di senso della realtà di senso della misura il compromesso non è una, una, uno svilimento delle posizioni è un raggiung raggiungimento di un equilibrio. A proposito di quello che noi vogliamo dire e a proposito di buonsenso, oggi eh, sul sito eh, dedicato all'implementazione all dei prestiti con garanzia statale apprendiamo che eh, stati lavorati circa pratiche per circa 80 miliardi, dunque siccome 5 per 840 e 400 è il numero che era stato fatto, vi ricorderete 400 miliardi di potenza di fuoco mai vista, insomma con queste metafore mi fanno un po' sorridere perché vedete io sono qui, adesso sto attraversando la campagna dove la quinta flotta americana partendo da Napoli verso il sud per fare una finta e venendo a sbarcare con la discreta potenza di fuoco, poi si trovò impantanata perché c'erano i canali gli acquitrini, quindi insomma la potenza di fuoco, certe metafore, oh, vabbè sono delle metafore un po' da maschietto insomma, che però in cinque mesi solo un quinto di questa potenza di focus è stata, è stata, è stata dispiegata. Ma questo, diciamo così, eh, nessuno che fosse minimamente eh, senziente a, a, a contatto diciamo, con, con la realtà dei numeri eh, si sarebbe potuto aspettare un risultato diverso. A mio avviso il vero problema di questa ehm, relativa lentezza nel fornire liquidità al sistema eh, delle imprese, perché di fronte ai cali di fatturato che ci sono stati, concedere 80 miliardi di debiti per pagare le imposte e i contributi e tirare ancora avanti per un po' non è una risposta adeguata, poi vi dico quale sarebbe, ma lo sapete, secondo me è una risposta adeguata, e il, il vero problema non è neanche tanto nella quantità, come sapete benissimo il, la, lo stock diciamo, di crediti eh, erogati dal sistema bancario alle <ride> imprese non finanziarie e alle famiglie viaggia intorno ai 1.200 miliardi, quindi 400 miliardi eh, così e sono malcontati un terzo del totale del credito. Ora, qui c'è un problema che io voglio prima prendere dal lato positivo, nel senso che chi sta al governo ha comunque anche, diciamo così, oggettivamente il dovere, nessuno glielo contesta per carità, dare dei messaggi eh, positivi, di, di infondere, di infondere eh, ottimismo e quindi eh, fare eh, sparate a botte di centinaia di miliardi poteva anche avere un senso, considerando che le persone che ascoltavano questo messaggio non erano evidentemente molto addentro alla contabilità nazionale, e quindi non potevano capire che quello che si stava succedendo, dicendo era che le banche avrebbero rogato crediti per il 30% in più rispetto a quello che normalmente fanno. Una cosa di questo tipo, se fosse stata detta così, forse si sarebbe capito che era una lieve, una lieve imprecisione. Ma io non voglio dire che la comunicazione del governo sia stata truffaldina, forse è stata un po' inopportuna, ma magari anche in buona fede per la volontà di come dire non aggravare con un cupo pessimismo una condizione che già oggettivamente era molto grave, va bene tutto scusiamo tutti certo che naturalmente però questo tipo di comunicazione così reboante dall'altra parte deve diciamo così la sua efficacia è risultata oggettivamente sminuita dal fatto che molti eh, interventi sono stati interventi parziali, che molti rinvii di scadenze sono andati di mese in mese, per cui gli imprenditori non hanno avuto la possibilità di avere un quadro certo su come sarebbero arrivati alla fine dell'anno, che altri aiuti non sono stati erogati tempestivamente, in particolare la cassa integrazione, quindi insomma eh, sì, eh, con l'annuncio della potenza di fuoco da 400 miliardi. Il governo sicuramente ha cercato di guidare le aspettative in senso positivo, però poi tutto il resto che ha fatto è servito a seminare incertezza e quindi l'effetto annuncio, che era l'unica cosa diciamo positiva di questo modo di comunicare è andato un pochino è andato un pochino disperso. Ma qui eh, il punto è che c'è un problema di impostazione. Allora io continuo a dire quello che, che, che ho detto un'altra campagna elettorale, quella del 2018, quando i problemi di liquidità già c'erano anche se non c'era stato il Covid, che voglio ricordarvi che noi comunque nel 2018 eravamo ancora del 6% sotto al reddito del 2007, questo lo voglio ricordare a quelli che ci dicono che eh, la crisi sarà finita quando saremo tornati al reddito del 2019 il reddito del 2019 era 5 o 6 punti sotto quello di quando la crisi è veramente iniziata perché è iniziata appunto nel 2008 quindi, eh, vabbè, eravamo già in crisi di liquidità e nello spiegare perché ritenevo che eh, la proposta di flat tax avesse un valore io facevo un discorso molto semplice, il modo migliore per risolvere il problema della liquidità delle famiglie e delle imprese non è trovare dei modi fantasiosi per ridargliela, ma è semplicemente non togliergliela e quindi declinato nel contesto attuale di emergenza io continuo a pensare che il modo migliore per risolvere i problemi di liquidità di famiglie e di imprese sarebbe stato e tuttora è non è mai troppo tardi quello di liberarli dall'oppressione fiscale anziché quello di ingabbiarli in nuovi debiti che sono naturalmente crediti concessi dalle banche ma che sono ovviamente debiti per chi poi dovrà ripagarli 6 ehm, anni per ripagare quella roba lì in un contesto di eh, incertezza mh, piuttosto cospicuo e poderoso, ecco l'incertezza sì quella è poderosa, gli aiuti un po' di meno alla luce di quanto vediamo, sei anni sono abbastanza pochi, ma d'altra parte adesso mh, allungare le scadenze di quei prestiti richiederebbe un nuovo round di negoziati fra due parti private, cioè fra gli imprenditori e le aziende di credito che sono esse stesse imprese, noi siamo in un regime di, di mercato. Eh, nella eh, impostazione del diciamo così, salvataggio dell'economia eh, attuata da questo governo, eh, uno dei punti di criticità fondamentale è quello di aver messo in mezzo diciamo, il sistema bancario, di aver immaginato che si potesse intervenire principalmente, cospicuamente, poderosamente attraverso questo, questo canale eh, indiretto, cioè lo Stato garantisce la banca presta. Eh, non so quante persone ascoltando la famosa... Eh, conferenza stampa della poderosa potenza di fuoco, quante persone al, in quel momento abbiano capito che i 400 miliardi non erano miliardi che ci avrebbe messo lo Stato, ma miliardi che ci avrebbero dovuto mettere le banche, Ecco, io non so quanti, voi probabilmente sì, perché se siete qui a quest'ora ad ascoltare un economista che parla di cose noiose, probabilmente siete addentro al dibattito… Eh, anche a quello con la D maiuscola e quindi ovviamente avete capito subito di che cosa si stava parlando, ma secondo me la maggior parte degli elettori no, ha pensato, ah che bello, c'è un buco del PIL e, e qua arrivano 400 miliardi, insomma, insomma ci, ci, ci tappiamo un bel, pezzo, un bel pezzo di questo buco, ora le cose in realtà eh, non, non, non, non, non, non, erano pensate, non erano pensate esattamente così. In qualche modo al sistema bancario veniva chiesto di togliere le castagne dal fuoco consentendo alle aziende di eh, pagare quelle eh, imposte e quei, eh, quei contributi che altrimenti non sarebbero riusciti a pagare. lo Stato ci metteva la garanzia, cioè se l'azienda non fosse riuscita a onorare il suo debito, lo Stato avrebbe pagato lui le somme dovute alla banca. Non è stato fatto solo in Italia questo tipo di lavoro è stato fatto anche in altri paesi per esempio è stato fatto anche in Francia, ci sono stati schemi di questo tipo eh, anche in, in, in Svizzera in Spagna eccetera eccetera però al netto del fatto che noi siamo riusciti a fare un sistema un pochino più complesso, un pochino più burocratizzato ma questo va relativamente. C'è un altro pezzo di storia qui che, eh, che, è, eh, importante, che è importante mh, mettere in luce. Quello che si vede dai dati che cominciano a uscire, forniti dalla Banca Centrale Europea, circa il totale del credito mh, erogato, ci dicono sostanzialmente che l'operazione finanziata dal governo è stata un'operazione attraverso cui le banche hanno sostituito un certo tipo di credito con un altro tipo di credito. Tipicamente hanno sostituito per esempio i fidi accordati alle aziende con questi nuovi prestiti garantiti dallo Stato. In commissione di inchiesta sul sistema bancario e finanziario abbiamo fatto diverse audizioni, ma abbiamo avuto anche tante lettere vostre, magari non direttamente vostre, ma comunque di altri imprenditori, di persone che avevano tentato ad accedere a queste misure che ci confermavano questo, e ci segnalavano più esattamente questo. Ecco, ce lo segnalavano, la conferma viene da, dai dati della Banca Centrale Europea, e ci dicono che lo stock di eh, credito complessivo erogato dal sistema bancario all'economia è rimasto eh, sostanzialmente invariato, adesso siamo in una diretta Facebook, quindi non, non vi posso né far vedere un grafico, perché io devo guardare la strada, né leggere, sempre perché devo guardare la strada, eh, le cifre che poi magari met mettiamo in, eh, su Telegram o mettiamo su Twitter, ma mentre per esempio in Spagna nel 2019 a questa data lo stock di credito era calato del, un po' più dell'1% e invece quest'anno c'è stato un aumento di quasi il 6% in Italia diciamo così, siamo rimasti su livelli di espansione del credito totalmente, eh, totalmente asfittici e... Sostanzialmente invariati, cioè le misure, i famosi 80 miliardi di cui vi parlavo prima, che sono un quinto della potenza di fuoco a cui si è arrivati in 5 mesi, nell'aggregato del credito non si vedono perché sono stati mera sostituzione di certe forme di credito con altre forme di credito garantite dallo Stato. Naturalmente questo ha significato per le banche un significativo abbattimento del rischio, perché se prima l'imprenditore non pagava a parità di credito erogato, il problema era della banca. Se adesso l'imprenditore per qualche motivo non paga, a parità di credito erogato, perché quello è rimasto più o meno uguale, il problema diventa dello Stato, cioè diventerà dei governi futuri, perché come sapete la copertura in bilancio di queste manovre è stata esigua, era un miliardo nel Pura Italia per coprire 400 miliardi di garanzie su prestiti ed è eh, aumentata a pochi miliardi, meno di 10 nei provvedimenti successivi. Questo che cosa significa? Significa sostanzialmente che questo governo ha dato un poderoso, un cospicuo calcio al barattolo, come dicono gli americani, per mandare la palla avanti e per lasciare che sia poi il prossimo governo che, eh, che esso arrivi nel 2021 o che esso arrivi nel 2023 che vedrà le banche alla porta, bussare alla porta, dicendo caro governo, tu ci hai promesso che ci avresti garantito questi prestiti, guarda che Tizio, Caio, Sempronio, Mevio, Anicio e Flacco non stanno pagando, per cui ci devi dare 10 miliardi, e a quel punto quello sarà 10 miliardi, 20 miliardi, 30 miliardi, 80 miliardi, 100 miliardi e quello sarà un nuovo debito pubblico che naturalmente l'Europona eh, vigilona eh, accuserà chi noi cioè il governo conservatore di aver fatto con delle politiche ma le politiche saranno state fatte dagli altri no? e siccome saremo entrati nel frattempo in tutte le vigilanze rafforzate eccetera eccetera previste dai prestiti europei MES SURE eh, che questi stanno contraendo ovviamente avremo dato all'Europa, un argomento, cioè all'Unione Europea, un argomento estremamente forte per venire a farci conti in tasca e per venire a dirci di quanto dobbiamo tagliare le vostre pensioni e di quanto dobbiamo tassare le vostre case, perché tanto lì si va a parare. E... Guardate, questo è... Questo è, è... Questa è la situazione e allora che cosa si dovrebbe, che cosa si sarebbe dovuto fare? L'ho detto prima ma lo ripeto, eh, si sarebbe dovuto andare avanti con la proposta seria che era stata fatta, elaborata in particolare tecnicamente da Massimo Gravaglia e Massimo Bitonci di anno bianco fiscale, siamo in circostanze eccezionali, c'è bisogno di una riforma, si sarebbe dovuti passare a una riforma del fisco che in particolare prevedeva le partite IVA, artigiani, piccole imprese, eccetera, eccetera, il passaggio ad un sistema di pagamento a saldo e quindi fondamentalmente l'abolizione degli acconti di quest'anno e poi dato che quest'anno eh, diciamo eh, qualcuno ha continuato a fatturare perché opera in settori che ancora funzionano, perché è più bravo di altri, ma molti altri non hanno fatturato, allora a questo punto... Eh, diciamo così, si sarebbe accordato un effettivo beneficio in termini di liquidità commisurato al dato oggettivo del reddito effettivamente, per degli utili più esattamente effettivamente conseguiti eh, in un anno difficile come questo. Però questa cosa, che evidentemente era troppo, troppo semplice per, per, per essere capita, non la si è voluta fare. L'argomento, ve lo ricordo, era sempre il famoso argomento del Costa, cioè del Costa. Costa, eh, insomma, diciamo che eh, rispetto alla situazione in cui eh, ci siamo venuti a trovare con un un extra deficit di 105 miliardi se forse si fosse, detto, se si fosse detto prima e subito guardate che noi diciamo così vi eh, esentiamo dalle imposte a concorrenza di e quindi eh, si sarebbe dato un messaggio, si sarebbe dato un, un segnale, si sarebbe dato un, un respiro alle persone che invece non si è voluto o, potuto dare, uh, si è continente, uh, si sarebbe poi comunque andato a una qualche forma di, di, di, di, di, di rinvio uh, delle scadenze, però vedete il problema è sempre questo, da un lato si è fatta una comunicazione molto ottimistica, giustificata, non voglio essere cattivo, giustificata non, non, non voglio dire da Così scopi elettoralistici, non, non, non mi piace, eh, giustificata diciamo dalla necessità di guidare le aspettative in senso positivo. Dall'altro, però, si è lavorato giorno per giorno, decreto per decreto, e quindi l'imprenditorietà di questa crisi, eh, i nostri governanti, azione fondata, è una preoccupazione fondata ed ha un nome che è il nome eh, del PD e questo nome è naturalmente legione ma è anche subalternità noi non ci meritiamo di essere guidati da persone che risolutamente non vogliono essere arbitre del proprio destino e a costo per concludere questa diretta speriamo in tempi migliori